Con grande, grande piacere che torniamo a salutare Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP. Ciao Tiziano e grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Ciao Ugo, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori, grazie a te come sempre dell'attenzione che non fai mai mancare allo sport di base, allo sport sociale Ugo. Eh ma perché noi abbiamo questo vizio, ci piace lo sport che parte così dal basso, ma non per partito preso, perché tutto parte da lì, tutto parte da lì e perché poi insomma lo diciamo sempre, lo sport di base eh, è quello che per il primo incontri è eh, eh, quando devi far fare sport eh, appunto, ai figli, ai nipoti, eccetera, eccetera, eccetera, o magari organizzarli, e quest'anno qualcosa si muove, un bel campo estivo, una bella attività estiva, che sia sì fare sport, ma sia essere insieme agli altri, far socialità, crescere, e la Wisp, insomma, ha quel bollino no, di autenticità e, e di forza che fa sì che la proposta sia molto interessante. Tiziano grazie Ugo. Sì, e diciamo che sono giornate molto intense, settimane molto intense per, per l'intera rete associativa della Wisp, ovviamente a partire dai nostri comitati territoriali, ma anche con le migliaia di, di associazioni sportive che vedono. E nelle prossime settimane ecco, una, una ripartenza, la speranza di una ripartenza concreta e visto il periodo e sono, siamo al lavoro per ecco, essere pronti a dare il via ad una nuova stagione di centri estivi campi estivi caratterizzati sempre da, dalla polisportività dalla multisportività i nostri centri estivi sono appunto come li definiamo da un po' di tempo multisport sul territorio c'è tanto entusiasmo e c'è soprattutto tanto impegno per garantire la qualità di sempre ecco, con la speranza di poter ripartire veramente verso una nuova normalità di cui tutti abbiamo bisogno ma soprattutto i nostri giovani, i bambini e gli adolescenti con un obiettivo sempre importante che è quello di promuovere il diritto all'accesso alla pratica sportiva il diritto al gioco e ovviamente tutto questo basato su percorsi di educazione anche non formali basati appunto sullo sport, dicevo un grande lavoro in queste settimane della nostra rete associativa soprattutto anche sul garantire educatori sportivi, tecnici formati e ovviamente sempre alla ricerca anche di Proposte di attività innovative e includenti. Eh, ma come funziona? Se posso chiedere, a grandi linee, il, il, tra il camp, campo estivo, insomma, ricordo un po' le cose militari, non so. si dice campo estivo, è un, è legato evidentemente al, all'attività eh, sportiva. Ma diciamo che è, è difficile sintetizzare in, in un modo, ecco, la, la proposta che è veramente ampia. No, anche invaricata. perché, questo aspetta che lo dico io, questo, fammelo, eh, eh, tu programmi, poi arrivano i ragazzi, eh, succede, non dico il finimondo, ma devi comunque adattare la tua proposta, perché arrivano anche a volte davvero con una grande forza, anche di proposta magari proprio, di, di, di, di dello stare insieme, di organizzarsi, no? l'importante è, è saperli in qualche modo indirizzare. Sì, proprio così Ugo, hai toccato un punto per noi fondamentale, ovviamente quest'anno come l'anno scorso del resto avremo una grandissima attenzione non solo al rispetto eh, di tutti i protocolli di sicurezza, sono state emanate anche attraverso un'ordinanza eh, negli ultimi giorni, un'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con eh, il Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia, linee guida molto precise che ovviamente vanno ad aggiungersi ai protocolli che già organismi sportivi come la WISP eh, adottano, in questo caso nel rispetto delle linee guida sulle attività sportive di contrasto al coronavirus. Quindi in questa ovviamente eh, cornice c'è molta poi, eh, diciamo così, coprogrammazione e coprogettazione non solo con eh, eh, diciamo, le reti sociali del terzo settore per andare, come dire, a prendere questa grande opportunità che abbiamo all'interno delle reti sociali ma di, diciamo che c'è una vera e propria coprogrammazione e coprogettazione direi quotidiana con, con i ragazzi che sono assolutamente ecco, protagonisti delle nostre attività dicevo è difficile ecco, sintetizzare un, un fatto no già questo che, questo che ci hai ampio. detto è, è già sì. importante eh, comunque per perché Ugo c'è molta, molta specificità sul territorio, mm. sono centri estivi che solitamente eh, occupano la settimana dal lunedì al venerdì, dalle prime ore, dal, diciamo da, sostanzialmente mh, dalle 8 del mattino fino alla metà del, del pomeriggio ma abbiamo anche alcune esperienze quest'anno ovviamente in maniera molto, molto minore anche di eh, centri estivi che ha, prevedono anche un pernottamento, quindi delle, delle vere e proprie settimane ecco, eh, sportive. Eh, un grande lavoro come non mai quest'anno è portato avanti proprio nel rapporto con le reti sociali del territorio e nel rapporto con le istituzioni scolastiche, ovviamente quest'anno c'è grande attenzione anche dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero che ho già citato delle pari opportunità della famiglia, ricordiamo tutti ecco, eh, l'impegno del Ministero dell'Istruzione sul piano estate. Anche Se, per infatti, infatti anche sono... questa mattina il ministro eh, dell'istruzione parla appunto della poltorna ancora su questa possibilità in qualche modo di organizzare un'estate un po' diversa per non dico recuperare quello che si è perso ma insomma per far sentire che la scuola c'è anche nei mesi estivi sì Ugo e, e poi c'è il tema ovviamente del, del sostegno di come sostenere e le famiglie in questo periodo davvero, davvero complicato. La WISP da sempre mette grande attenzione non solo sulle proposte educative, sui programmi delle attività, ma anche sulla, diciamo quindi, sulle quote di accesso, sulle quote di partecipazione ai centri che hanno sempre un valore molto, molto sociale. Quest'anno ovviamente l'invito che possiamo fare alle famiglie è quello di rivolgersi ai nostri comitati, alle nostre società sportive per avere notizie di quelle che sono le agevolazioni, a volte locali, eh, promosse dalle, dalle regioni, dai, dalle amministrazioni comunali del territorio, ma notizie appunto del, delle ultime ore rispetto alle misure del cosiddetto decreto sostegni BIS. In arrivo ci sono 135 milioni per realizzare proprio opportunità educative rivolte, rivolte ai figli, un finanziamento che e sosterrà i comuni a partire dal prossimo primo giugno ma proprio per tutte quelle attività portate avanti in collaborazione fra enti pubblici e proprio soggetti del terzo, del terzo settore quindi associazioni no profit e in questo caso appunto eh, la, la rete associativa del WISP sarà molto attenta ecco, per sostenere le famiglie anche da questo punto di vista, per accompagnare le famiglie per usufruire ecco, di queste agevolazioni che sul territorio saranno previste. È, un, è veramente un momento di passaggio, si cerca di tornare alla normalità ma non si può non vedere quelle che sono le ferite che sono state create da questa pandemia, i segni che anche i nostri ragazzi, i nostri nipoti, i nostri figli eh, portano dopo questo lungo stop. Eh, L'intervista alla quale facevo riferimento è quella proprio di Bianchi al Corriere della Sera di questa mattina che dice quasi 6.000 sì dalle scuole per le attività anche in estate insomma c'è bisogno no, eh, di, di accogliere e in qualche modo di rassicurare di nuovo di riportare come ho detto prima la normalità ai nostri ragazzi assolutamente c'è proprio bisogno di questo c'è bisogno di incontro c'è bisogno di socialità e c'è bisogno ovviamente diciamo con forza dal, dal nostro osservatorio di movimento c'è bisogno ecco di ritornare a promuovere sport proprio per il benessere psicofisico e eh, a maggior ragione dei nostri eh, dei nostri ragazzi. Faccivi la battuta, ma come dire, che, che è una battuta molto seria, la, il tuo piacere lunedì di ritornare in palestra, eh. ecco, registriamo proprio questo grande desiderio e lo stiamo registrando proprio anche nei nostri, soprattutto fra i nostri giovani. Mm. E questo è un bel segnale anche perché e se da una parte appunto c'è e questo, questo desiderio dall'altra veniva fuori anche, no? Insomma, sentendo chi lavora con, con i giovani eccetera, anche un po' la, il timore che però tutto questo stop in qualche modo abbia anche un po' disilluso se non allontanato alcuni dalla pratica sportiva. Infatti l'estate, quest'estate diventa ancora più fondamentale con l'obiettivo ovviamente per, per tutti noi, per l'intero mondo della promozione sportiva di eh, come dire, partire con una stagione non sarà sicuramente diciamo così tra virgolette normale al 100% Beh, certo. ma l'obiettivo è quello ecco, col prossimo autunno di ritornare nei nostri impianti, di ritornare nelle nostre eh, palestre attraverso la promozione di qualsiasi disciplina sportiva diciamo che l'estate sarà per tutti noi ecco, un bel banco di prova ma soprattutto sarà un momento importante per riavvicinare i giovani alle attività sportive e noi abbiamo anche l'ambizione ecco di di avvicinare anche per la prima volta, oltre che a riavvicinare, avvicinare anche per la prima volta nuovi, nuovi praticanti, perché no? È un bel augurio. E con questo concludiamo. Grazie, grazie a Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP. Ti aspettiamo ancora qui per parlare di questi temi. Intanto, buon sabato e grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie ancora a te, Ugo. E permettimi ecco, di, di salutare attraverso te Silvia Salis, la neo vicepresidente vicaria del CONI, che so sarà. Tra sì, poco sì, tu usite un'altra genovese, Genovee, come noi. lo so, lo so che ti ho il club dei genovesi. <ride> perché, però, ragazzi, se siamo eh, richiesti, eh, se siete richiesti, eh, in particolare, no, no, hai fatto benissimo. Un saluto ah, una, tra l'altro, una cara amica che sicuramente farà molto bene anche in questo nuovo delicatissimo importante Grazie. ruolo. E che ha già come dire, manifestato anche in queste prime settimane attenzione Atte, verso bravo. la promozione sportiva. Eh, eh, L'augurio mio è doppio nei suoi confronti. Sei <ride> anche un po' interessato, giustamente. <ride> eh, finalmente per a dire, grazie, Tiziano, a presto, un abbraccio, a presto.